Salve a tutti, sono Letizia. Come sapete martedì 27 celebreremo il giorno della memoria, giornata appunto in commemorazione delle vittime dell'olocausto. Anche noi vogliamo partecipare a questa giornata proponendovi di leggere Il bambino con il pigiama a righe, scritto da John Boyne ed edito da Burr e Rizzoli. Il protagonista del romanzo è Bruno, un bambino di appena 9 anni, eh, che come tutti i bambini pensa soltanto a giocare. Un giorno però il padre, un generale nazista, gli comunica che devono trasferirsi in una casa in campagna. Eh, inizialmente Bruno chiamerà il campo Auschit e lo chiamerà così per tutto il libro non sapendolo pronunciare bene ma pian piano scopriremo che invece è un vero e proprio campo di concentramento i primi indizi li abbiamo subito quando Bruno mh, guardando fuori dalla sua finestra vede questa gente vestita eh, con un pigiama a righe e un cappello di tela sempre a righe e chiederà informazioni al padre, il padre gli dirà soltanto che quella non è gente, sono soltanto operai che lavorano per loro. E in seguito Bruno durante le sue esplorazioni, al confine proprio con la rete che separa la sua casa dal campo, incontrerà un bambino della sua stessa età di nome su I due faranno amicizia e... Durante, nel libro appunto si scopre che non sono poi in fondo così diversi, entrambi non capiscono realmente che cosa sta succedendo loro, si pensi che Bruno appunto crede che il suo amico faccia parte di un grande gioco e che appunto il, suo, il numero scritto sul suo pigiama sia il suo numero per giocare. E dopo un anno che vivono insieme di lunghe chiacchierate pomeridiane, la madre decide che Bruno e Gretel, la sorella, devono ritornare a Berlino con lei perché quel posto non è, più, non è adatto a dei bambini. E quando Bruno va da Asmu per comunicarglielo, lui è triste, ma è triste anche perché non riesce a trovare il padre da già più di una settimana. E così Bruno gli propone di vivere insieme un'esplorazione e gli promette che il giorno seguente sarebbe tornato appunto, e avrebbero insieme cercato il padre dall'altra parte della rete. Naturalmente il titolo del libro è ispirato appunto all'abito che indossano gli ebrei nel campo di concentramento. Grazie a Bruno l'autore fa vivere al lettore eh, questo viaggio, è come se ci accompagnasse per mano in questo viaggio eh, dove scopriremo i diversi punti di vista, perché in effetti noi viviamo il libro, da entrambe le parti, sia dalla parte di Bruno, che è molto condizionato dal padre, che da quella di Schmu, che in realtà non capisce, sa che sta succedendo qualcosa di cattivo nei confronti della sua gente, ma in realtà non capisce la gravità di ciò che sta accadendo. Da sottolineare che vivono, anche se vivono in due modi diversi, l'amicizia che li unisce però eh, crea eh, quell'uguaglianza che magari non viene completamente compresa dal padre di Bruno, ma che viene rappresentata da questi due bambini da entrambe le parti della rete. Nel 2008 è stato tratto eh, da questo libro un film diretto da Mark Herman che eh, non lascia molto spazio alla fantasia, anzi tutt'altro, rivela molti aspetti che nel libro vengono lasciati all'intuizione del lettore. In quale capitolo possiamo trovare questo estratto? Bruno meditò sulla sua domanda, questa volta voleva trovare le parole giuste per non sembrare di nuovo maleducato e poco collaborativo. Alla fine disse, chi sono tutte quelle persone là fuori? Il padre inclinò la testa da un lato, come se la domanda l'avesse spiazzato. Soldati, Bruno, rispose. Segretari, i miei collaboratori li conosci già. No, non loro, disse Bruno, le persone che ho visto dalla mia finestra, nelle baracche laggiù, in fondo, tutti quegli uomini vestiti uguali. «Ah, quelli!» disse il padre scuotendo la testa con un sorrisetto. «Ma quelli non sono uomini, Bruno!» Bruno addrottò la fronte. «Non sono uomini?» domandò incerto sul significato di quella frase. «Se non erano uomini, cos'erano?» «Sì, almeno non secondo il significato che diamo a questa parola», proseguì il padre. Spero che troviate utile questa recensione e vi invito a scrivere la risposta nei commenti. A presto! No, vabbè, se si vedono i fogli, sono appunti, <ride> perché non ho potuto studiare a memoria questa volta. Come sapete martedì 27 celebreremo il giorno della memoria in onore... Ehm... Già se già iniziamo così... <ride> eh, sono passate le 10 di sera, no. abbiamo studiato tutto il giorno, no. abbiamo bisogno di qualcuno che ci porti... Non abbiamo no, mangiato... Non <ride> Ricordatevi che i sacrifici. Scusate anche i capelli. Oh, oh, oh. Mangeremo per i di. Allora... Tipo cioè, io rido per 20 minuti. Che giornale. me. No, perché devo continuare a dire un'altra cosa, ma me la devo leggere. Spero che troviate utile questa recensione e vi scriva a scrivere... <ride> e vi scriva a scrivere.